Se ce l'ho una scelta, non voglio lavorare come un lavoro domestica perché il lavoro domestico è diciamo, un po' duro. Mai è successo che mi sono tagliato il lavoro, diciamo, mi sono licenziata senza preavviso. solo che nella mia esperienza di questo Covid è quello che mi ha tagliato subito. Tutti i miei bambini sono nati qua in Italia, quindi sono tutti e tre italiani pure. Neanche mio mamma o papà sono cittadini italiani, i miei fratelli, i cognati, tutti. Non è che ha scelta mia di venire qua. Ho studiato computer science di là, nelle Filippine. Volevo prendere tipo il lavoro come ho studiato là, però è un po' difficile per me. Mi chiedono delle... come si chiama? che è il tipo pagella o tipo un certificato che ho stoggiato allora non ne ho però delle filippine ce l'ho allora per questo oh, il lavoro solo che posso fare è o oh, fare babysitter badante o oh, come lavoro domestico. io avevo mi sembra 26 anni quando sono venuto qua in Italia ora ce l'ho già 42, quindi <ride> già tanti anni che siamo qui in Italia. Allora, essendo che il fi nostro figlio è nato qua, io desiderò, immagino diciamo, che il futuro eh, finiscono pure a stoggiare, diciamo, così non fanno da, da, eh, domestica come lo faccio, eh, così avranno il lavoro più, <ride> più meglio e avranno la loro casa qua e vivono bene. <ride> Eh, mi fa emozionare di quello che... <ride> Siamo colpiti dal Covid tutta la famiglia, la famiglia di mio fratelli, mio mamma, papà e io. La conseguenza del Covid per me è che, nel senso del nel punto del mio lavoro, che mi sono tagliata al lavoro, diciamo, mi sono licenziata perché dice che siccome sono grandi i miei datori di lavoro, loro hanno paura che io conteggio pure a loro. Per questo non mi sono ripresa più dal lavoro. Allora il Covid ha durato, diciamo, in quarantena dal 22 novembre fino ai primi giorni di gennaio. Quindi è troppo lungo, diciamo, perché siamo in tutti, o contegge l'altro, dobbiamo aspettare che dobbiamo essere tutti negativi. Prima sono colpito prima io, come positivo. E poi mio marito era negativo, quindi giustamente lui inchiuso di un'altra cameretta con i bambini, tre bambini. Quindi lo facevamo soltanto videochiamata, però anche videochiamata non va bene. Poi c'è mio piccola di due anni, piangono sempre, mattina, sera, chiede a me, cerca a me. A quel punto eh, di, di notte quando dormono eh, vado piano piano ad aprire un po' la porta di loro e eh, guardare, ma piangevo davvero perché come una mamma è troppo difficile per me. Abbiamo organizzato come per mangiare, per esempio, cucina mia mamma <ride> e poi quando è pronto cosa da mangiare, chiamano uno uno, giustamente perché ne abbiamo casa piccolina, cucina piccolina. È difficile pure per i miei bambini, perché andare a scuola, loro vogliono andare davvero, però come fanno? Non possono uscire. La comunità filippina qui a Palermo è già, siamo tanti diciamo, per questo se qualcuno di noi ha saputo che se uno ha in difficoltà vengono davvero subito ad aiutare. La spesa nostra o tutti quelle che abbiamo bisogno chiamano dei parenti nostri, dei nostri amici, quelle che abbiamo bisogno. Mandano delle frutta, pasta, riso, carne. E in realtà è troppo quello che arrivano, non potevamo mangiare tutto e il frigorifero è pieno pieno, diciamo. Per questo diciamo, abbiamo questa fortuna di avere loro nella nostra vita, perché senza di loro non, non ce la facciamo a vivere da quel momento che ne abbiamo avuto il Covid. Dal mese di febbraio, eh, ringrazio Dio che a quel, a quel punto mi ha trovato di nuovo un altro lavoro che vado tre volte alla settimana di questa signorina, quindi ce l'ho già il lavoro da, da oggi, diciamo.